E alla fine della 8th Avenue abbiamo Columbus Circus e la statua dedicata al nostro navigatore più famoso del mondo, Cristoforo Colombo. Che troneggia all'inizio dell'entrata di Central Park. Ed ecco qui, in pieno centro a Central Park, i suoi artisti il suo laghetto. quante persone qui vengono per rilassarsi. Immerso nel verde, location di tantissimi film. Chi di noi non ha visto almeno un film americano dove le persone facevano footing in questo parco? Chi di noi? Questa no, questa non ha fatto niente. Questa lei il footing, penso proprio, ma entrambi non, il footing non li riguarda. E qui le coppiette belle fanno un girettino in barca. Viva l'amore, viva l'amore! Ci troviamo in uno dei punti caratteristici di Central Park. Qui ogni anno si tengono tantissimi concerti. Anche il nostro cantante italiano, Andrea Bocelli, si è esibito qui. Ogni anno l'Orchestra Filarmonica di New York tiene un concerto a Natale. <susurra> iattolino curioso qui abbiamo Central Park Boat House e di fianco a me l'uomo melanzana vediamo l'uomo melanzana andiamolo a vedere da vicino Hi sir, una sposa vediamo una sposa che sta facendo la fila per andare in bagno molto, molto carina questa immagine no? però sta facendo la fila in un bagno di Central Park quindi è... Hai, hai. Hai. e continuiamo il nostro tour in giro tra la storia e il rimorchio delle ragazze così uniamo queste due queste due caratteristiche hai. Hai. Hai. questo bellissimo palazzo alle mie spalle è il Dakota il Dakota oltre ad essere uno degli edifici più, diciamo Chic, situato proprio di fronte a Central Park, ha ospitato John Lennon. John Lennon ha acquistato tre appartamenti lì all'ultimo piano e altri tre appartamenti al piano di sotto per gli ospiti o per amici. 8 dicembre 1980. In quell'ingresso, John Lennon faceva rientro a casa ed è proprio lì che un suo fan, Mark David Shepman, lo uccide con dei colpi di pistola. Di fronte abbiamo Central Park, è proprio lì nei pressi dove tra poco vi porterò, gli è stato dedicato un, diciamo, un murales, una targa al pavimento con la scritta Imagine in sua memoria dove tantissimi fan arrivano, si amano far fotografare e ci sono vari artisti di strada che rievocano le sue canzoni e le sue emozioni. Strawberry Field, è qui che a Central Park si è voluto lasciare una testimonianza della vita di John Venite qui con me. È impresso questo mosaico sul pavimento con una delle canzoni più belle e più intense di John Lennon, Imagine. Dove tanti cantanti di strada vengono qui a suonare per rivivere le emozioni che John Lennon ci ha dato attraverso le sue canzoni.